Questo mondo altro mondo oltre mondo allora cade proprio a proposito una cosa che mi è capitato di fare ieri e di cui vi parlo questa mattina periodicamente eh, mi invitano in questo gruppo facebook eh, a fare delle dirette allora eh, tutte le sere a seconda no, di, di che aria tira, di che persone sono presenti, capisco cosa inserire nella diretta, se parlare di geometrie, se spostarmi di più eh, sull'enneagramma, se raccontare eh, di più delle carte della tradizione, se imbastire un discorso di volta in volta diverso, anche perché far sempre la stessa cosa capirai dopo un po'. La gente si annoia e io più della gente e se mi annoio io la serata è pallosa per tutti ovviamente perché se si annoia quello che condivide un po' come a scuola no se si annoia il professore non potrà mai essere interessante la lezione quindi cerco di mantenere variata la situation come si dice qua a Milano per gli altri ma soprattutto per me allora, ieri abbiamo provato a fare una cosa che non avevo mai fatto prima e questo matizzava parecchio, capirete, no? Ho disegnato in diretta un sigillo geometrico, disegnandolo come le persone facevano domande, gli si rispondeva tramite le geometrie, i dadi, le canalizzazioni e la risposta la traducevo in un simbolo geometrico. Quindi, la, la risposta alla prima domanda aveva tanto a che fare con la spirale, ho disegnato una spirale la seconda domanda che hanno fatto aveva tanto a che fare col triangolo, ho inserito il triangolo la terza con l'ottagono, ne abbiamo fatte tre, ecco non è che volevo dirvi via via, ne abbiamo fatte solo tre e è venuto fuori un sigillo che nell'insieme è, è parecchio bello, no? E soprattutto è parecchio armonico. Questa è la cosa che mi ha sorpresa più di tutte. Io mi aspettavo venisse fuori un qualcosa che, boh, capito? Stava un po' insieme con, con gli stuzzicadenti, tanto per capirci, no? Perché non, ovviamente non ci eravamo messi d'accordo prima. Le persone che avrebbero fatto domande non le ho scelte io. Cosa avrebbero chiesto? Men che meno. Quindi figuriamoci, mi sono detta, speriamo di riuscire a fare qualcosa di guardabile. In realtà è saltato fuori alla fine un sigillo geometrico che è anche, ma parecchio interessante e parecchio potente. Io stessa quando l'ho guardato ho detto però, a parte non l'avrei saputo inventare da me questo sigillo. E poi ha proprio un equilibrio delle caratteristiche, una sua bellezza anche, una sua armonia di insieme che adesso non l'ho ancora stampato e non ce l'ho qui da farvi vedere. Dovrei condividervi lo schermo ma finisce che facciamo un disastro. Quindi lo metterò come fotografia nel commento sotto a questo video. Chi guarda il video in differita, eh, chiamatemi, mandatemi un messaggio, non so cosa fare. Cercherò di allegarlo al video in tutti i modi possibili, superando i miei notevoli limiti tecnici. Ma come Elisa, tu sei bravissima con il computer. In queste cose, quando c'è da inserire pezzettini, mi lascio perplessa anch'io anzi no facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto prima aspetta un po' aspettate eh non vi staccate indifferita, diretta state lì vi metto la musichina in sottofondo così non vi annoiate e facciamo una cosa mai tentata prima nella storia del mondo state buoni eh state super buoni, state lì Oh! ho oh, oh. Eh, o no? Anni di scuola e riesco a mostrarvelo. Cioè adesso, a parte il mio exploit di personalità, guardate che bello. Questo nasce da domande Estremamente personali, cioè le persone che hanno fatto le domande che hanno portato a questo sigillo non hanno chiesto il significato della vita, hanno parlato di loro problemi, di cose che a loro premevano, di eh, dolori, disagi, desideri, aspirazioni estremamente personali. Poi però è accaduto che lavorando in una frequenza che non è solo quella del pensiero e della personalità, si sono unite queste loro tematiche e hanno originato questo, che parla eh, della creatività nel triangolo al centro, della capacità di riconoscere la via che più ci interessa, che più ci richiama con il movimento a spirale del cuore, che è quello che fa tutte queste nuvolette intorno al triangolo, e della eh, protezione che sempre i nostri angeli ci danno in particolare il nostro angelo del cielo con l'ottagono esterno che rappresenta proprio il settimo chakra la capacità di ascoltare la voce dell'angelo del cielo che traccia il contorno il confine la protezione intorno a tutto questo movimento estremamente semplice ma estremamente armonico e dal mio punto di vista estremamente bello Posso neanche dire, dico che è bello perché l'ho fatto io, perché in realtà lo si è fatto in collaborazione. Ora, leviamo questo e continuiamo a parlare dei fatti nostri, che sono esattamente collegati a questo. Cosa vi voglio dire riguardo a questa carta e ai suoi tre mondi, questo mondo, altro mondo, oltremondo? Che il punto dove questi mondi si toccano, siccome noi non siamo alberi, come esseri umani abbiamo bisogno di trovarlo insieme. Gli alberi lo fanno naturalmente, per loro mh, natura, per loro predisposizione intrinseca. Gli alberi nascono, si ricordano di essere alberi e continuamente filano i loro corpi, li intrecciano, li rendono belli, li armonizzano il corpo fisico, l'anima e lo spirito. Sempre, ce l'hanno sempre ben presenti tutti e tre, equilibrati. E quando noi ci passiamo sotto a un albero o meglio ancora ci sediamo per un pochino sotto l'albero o meglio ancora ci dormiamo o meglio di tutto, almeno per me, ci meditiamo sotto un albero, facciamo qualcosa che ci apre all'ascolto non solo del pensiero ma anche del sentire, del sentimento, l'albero si prende cura anche di noi, talmente è nella sua natura filare i tre corpi e creare armonia, creare bellezza, creare l'intreccio di, questi, di questi tre, queste tre frequenze, del, di questo mondo, dell'altro mondo che è quello del sentire e dell'oltremondo che è quello della percezione, dello spirito. Tuttavia noi esseri umani siamo esseri umani, non siamo alberi e quindi difficilmente riusciamo a metterci in una situazione di filatura, ce la facciamo se ci accompagniamo al mattino, ad esempio nella ginnastica del mattino, facciamo l'apertura alla filatura, ma ehm, naturalmente siamo più predisposti a dividere che a intrecciare, a filare e a unire. Siamo in questo periodo storico almeno, siamo in questa versione di esseri umani, direbbe qualcuno. Ehm, siamo predisposti a far prevalere moltissimo il pensiero sul sentimento e sulla percezione e quindi non essendo alberi da soli è difficilissimo per noi rimanere a lungo in una frequenza dove anche solo ci accorgiamo che viviamo in tre mondi e non solo in quello del pensiero diventa estremamente più facile quando interagiamo con altre persone L'esperienza che ho fatto ieri sera eh, disegnando questo sigillo partendo da domande di altri e entrando in queste domande non pensando ma sentendo mi ha fatto vedere che è estremamente più fluido, facile, meno faticoso e anche piacevole creare qualcosa di bello, qualcosa di armonico se non si lavora sempre e solo con noi. Quando uno dice ma a me chi me lo fa fare ad avere rapporti con gli altri esseri umani che sono tutti così incasinati, faticosi, creano sempre un sacco di problemi, le personalità, le divisioni, i conflitti, questo non tanto per l'altruismo, ma perché se davvero mi voglio ricordare, se davvero li voglio portare assieme questi tre mondi, per forza non posso stare da sola. Ho bisogno di altre, altre persone come me. Da soli si arriva fino a un certo punto e poi l'energia si esaurisce. Per nostra natura ad un certo momento il pensiero ci distoglierà. Guardate solo, non siamo nella stessa stanza, ma guardate solo quanto è più semplice fare la ginnastica insieme, anche solo con una registrazione, rispetto al decidere e farla da soli, cosa cambia? Che c'è una registrazione in sottofondo? No, cambia che si apre un sentire, si apre uno stare insieme, si apre un canale che non è fisico ma è nel sentimento, è nell'invisibile, nell'anima che ci fa accorgere che non siamo da soli, ci sono altre persone e questo ci facilita enormemente ad esempio nei movimenti del mattino sentire i nostri tre corpi invece che solo quello fisico o peggio ancora che solo i pensieri senza neanche renderci conto del corpo fisico come a volte succede quindi questo vi volevo un po raccontare su questa carta andiamo verso il weekend si può cercare proprio oggi e nel fine settimana di accorgerci che quando stiamo con gli altri non è solo un obbligo o solo un passatempo o solo così perché ci è capitato, ma tutti, sia quelli che scegliamo sia quelli che ci ritroviamo attorno, conosciuti o sconosciuti, sono parte di questo gioco. Stiamo facendo l'uno per l'altro una facilitazione verso l'incontro dei nostri tre corpi, dei tre mondi dove vivono. vi auguro un buon weekend. Grazie di aver seguito, un bacione. A lunedì, ciao cari!